Come si allaccia sta cosa? Vieni a segno con quella cravatta. Altrimenti arriviamo che lo spettacolo è già finito. Ok, ce l'ho fatta. Sta male? La tolgo? Mi sa anche a stare in campo? Pota verbs, dizione, remoscia condizionamenti. Ma dove lo trovi un canale così? Iscriviti. Non avrai mai a pentirtene, Ray. Il nostro amico Beppi è sempre molto generoso nel suggerirci pota verbs e per la puntata di oggi abbiamo deciso di adottare uno dei suoi suggerimenti. Grazie. Ma chi l'Andrea? Ma desmet, che lei va sempre a röda. Va andare a A, a röda ruota. Ma che cosa significa il pota verbs andare a ruota? È un complimento, forse? Ma no, andare a ruota significa scroccare. Um, uno che va a ruota non mette mai mano al portafogli. Quindi non è un complimento, è un po' come quei ciclisti che non stanno mai alla testa del gruppo per fare meno fatica. Dovresti smettere di andare a ruota. La gente poi si stufa di offrirti da bere. Certo che l'Andrea gira sempre con certi mezzi, e eh, si vede che guadagna bene. Chi l'Andrea? Ga crede che il va sempre in giro con i machinù. Al va sempre a ruota? Utilizza anche tu con fiducia il pota verb andare a ruota. E se non ricordi cosa significa, ritorna sul canale e guarda il video che ti rinfreschi la memoria. Andiamo tutti fuori a cena sabato? Dai, chiamiamo anche l'Andrea a questo giro. No, Andrea, no, ti prego. Prende sempre il piatto più caro poi quando c'è da pagare va sempre a ruota grazie del tuo like e ricorda di scrivere nei commenti qua sotto altri potaverbs, come ha fatto Beppi ci costruiremo sopra grandi puntati grazie anche ad Andrea e soprattutto le banane sulla testa questo è il bello del canale